Buonasera a tutte, eh, ci vediamo di nuovo in un altro appuntamento di pillole di Natale dal mondo. Eh, oggi la mia ospite è Mirela che ci racconterà come si passa Natale in Romania. Ciao Mirela. Ciao Alessandra, buonasera a tutte e, e grazie per questa, questa opportunità di avvicinarmi alle feste natalizie rumene anche se soltanto con il racconto quello che avevo preparato giusto per per dare un'idea un di come si, si passa il Natale in, uh, in Romania sono giusto due immagini ma siamo Uno... molto curiose di vederli <ride> ecco allora la prima cosa che diciamo è diversa dal modo di passare il Natale in um, in Italia è il fatto che l'albero di Natale si, si, si prepara il 24, mm -hmm. quando in generale vengono invitati tutti i bambini che sono familiari o i bambini dei vicini che, che contribuiscono a, questo, a questa preparazione del, dell'albero, mentre l'ospite um, um, della casa prepara dei dolci, dei, dei, delle tisane del cioccolato caldo per, per i bambini e questi uh, fanno le decorazioni che poi i genitori devono un, un po' diciamo rimettere in ordine però sono loro i protagonisti della, della serata um, però ma non avete paura che le, le insomma, decorazioni si rompano, ma sono di vetro come sono? Sono, quando ero piccola io erano tutte di vetro ed era pericolosissimo, C'era ecco. sempre o la madre o il padre che, che, che me lo davano e io dovevo fare tanta attenzione per, per poggiarlo nel, nell'albero, come sostituto tante volte ci proponevano le, ehm, i dolci, i bonbon, ah. non so come si chiamano in italiano, il, dei, piccoli, dei piccoli dolcetti che avevano il. Um, che erano tipo questi qui che si vedono qui. Le so caramelle, tipo. Tipo le caramelle, tutte colorate. Quindi lì il pericolo era che i bambini le mangiavano prima di metterle nell'albero, <ride> non arrivavano ad albero, diciamo. Esatto. E poi volevo specificare una cosa che è un po' particolare, neanche quella succede in, in, in Italia. In realtà le feste, la preparazione per le feste natalizie iniziano con, con San Nicola il 6 dicembre. Il San Nicola parte essere il, il predecessore del Babbo Natale e anche diciamo, il sostituto della Befana. Uh -huh. e lui arriva il 6 dicembre portando, mettendo nelle, nelle scarpe dei bambini, anche degli adulti a volte, dei dolci. Ah, ma sai che anche in Polonia è un po' così, però non porta i dolci, porta i regali addirittura. Sì. Sì. dolci e frutta in generale. Un babbo natale salutare. Sì, sì. Anche perché poi da, da, dal 6 dicembre praticamente fino a, fino a dopo il capodanno si mangia, si ricevono sempre i dolci, quindi è ecco. un po' di diabete. <ride> <ride> e, okay, infatti, quindi um, la, la cosa più importante rimane, rimane la preparazione dell'albero che non è un, un momento soltanto di Preparazione dell'albero quando si mangia così, ma è anche un, un momento nel quale si canta. Non so se si sentono, si sente la musica il visto profondo. Sì, sente, sì, sì. Praticamente questo momento è, è, è, è molto simile a quello che succede a casa dei miei genitori, per esempio, perché la mamma mette queste canzoni. Um, che sono che praticamente per 24 ore sono, sono sempre le ascoltiamo sempre che belle e, sono particolari ci cioè sono proprio vostri o sono diciamo insomma sì, sono proprio di folklore mm -hmm. um, molto carina infatti sto sentendo molto mette molto c'è cioè ambiente caloroso molto molto natalizio ecco sì, esatto. poi in più ci sono sempre sempre la notte del, del 24 uh, i bambini della famiglia o i bambini degli amici bussano alla porta nel pomeriggio la sera e um, vanno a, a cantare questi queste canzoni ovviamente senza il background uh, Uh, strumentale, però sono, sono molto belli. E in campagna ti faccio una cosa uh -huh. Questi sono i canti tradizionali, e, um, si chiamano Colid, è cioè una parola sia unica, tipo le Christmas Carols. Uh -huh. e In campagna i bambini vanno in giro vestiti così molto particolare. Carino, si divertono un sacco tantissimo, tantissimo. Se non so se si vede però hanno ciascuno ha una una piccola questa cosa rossa che sì, una borsa tipo una piccola borsa sì, dove dicevano dei dolci e la frutta o anche soldi nei tempi moderni in realtà sono quasi sempre anche soldi uh -huh. questa è, è, è molto un po come fatica. halloween un po sì. <ride> Sì, però senza la parte negativa, c'è soltanto il, il canto, sono tutti contenti e magari appendono nell'albero una palina o qualcosa e prendono, ricevono dei dolci o il cioccolato caldo e poi continuano. Mm -hmm. Bello, molto interessante. Questo è in campagna, purtroppo in, in città non ci sono più gli abiti tradizionali, però i canti sono rimasti. Ed è la cosa che mi piace di più in assoluto, è il motivo per quale ogni anno torno, torno in Romania per Natale, perché non è, è, è unico, non è, non è sostituibile. Eh, Quest'anno però sei rimasta, insomma, come tutti noi a Roma. Uh, però io, ho programmato l'ora di canzoni dal. Da fare da parte dei miei nipotini on Zoom <ride> ah, ecco <ride> quindi un po' insomma tecnologico, Natale tecnologico Provere, esatto, proveremo, vediamo se, se, se ci riesce. E poi ah, okay, un'altra cosa: il, il um, sempre nel che buono da, si inizia con questo dolce che per prepararlo ci vuole un giorno e mezzo, ah. è tipo abbastanza simile come processo al, al panettone italiano, però ovviamente ha una forma diversa, e, e, ed è con, con noci, cacao e anche semi di papavero. Molto particolare, ma ha un aspetto bellissimo, buono, <ride> guardandolo sì. mi è venuta la voglia di... Di, di provarlo uh -huh. e, um, e lo fai quest'anno? per prepararlo lo, lo faceva soltanto la mia mamma e ci vogliono tante ore di, di, <ride> di, non so nemmeno come si chiama ci vogliono tante ore sinceramente non ho l'energia di farlo Quindi ci vuole lievitazione penso perché mi sembra la pasta lievitata sì, sì. Esatto, però c'è proprio il processo di, di, di preparazione che me lo ricordo da piccola era di ore. Cioè la pasta deve essere girata non so quanto prima di avere gli strumenti meccanici, si faceva tutto a mano. Quindi era. Sì, sì, mi vede. Molto buono. Guarda, invece, poi cosa fatta ancora? Quando, quando insomma, passate in famiglia siete molti, molti ospiti o, eh, o diciamo? E, sì, di, il 24 eh, i, i parenti più vicini o gli amici più vicini arrivano più tardi, cantano e poi rimangono a mangiare. Mm -hmm. Praticamente andiamo fino a, fino a mezzanotte, ancora di più eh, mangiando già eh, magari un po' un po più leggero del, della notte, del, del giorno di Natale però abbastanza consistente uh -huh. e non manca mai il vin brulee anche se ah, è e, e, diciamo, sicuramente in un certo momento l'abbiamo preso in prestito ma la usiamo bene ma <ride> ah, soprattutto insomma anche questo è un profumo di Natale con tutti i chiodi di garofano esatto tutte le spezie sì. esatto e quindi poi parenti o amici andati via o rimasti insieme a insieme a noi a dormire aspettare il babbo Natale ci si sveglia tutti il giorno di Natale e si aprono i regali ah quindi aprite i regali il giorno di Natale Esatto. E chi, e chi porta i regali? babbo Natale o... Il babbo porta... Natale, sì. Oh, è, è, è, una, è, abbastanza, è abbastanza difficile non farsi notare perché in generale è, nella casa Natale è pieno di gente che dormono ovunque, nel, in tutte le stanze, quindi è difficile avere accesso all'albero di Natale senza farsi vedere da, da qualcuno. <ride> quindi c'è tutto, tutto il diciamo, piano di come perché poi ci sono i bambini che lo aspettano, quindi stanno sempre a vedere se forse arriva, se sentono qualsiasi movimento, vanno a vedere se fosse il Babbo Natale. Mirella, guarda se vuoi, puoi smettere di condividere lo schermo, così ti vedo bella grande sullo... ecco in primo piano. <ride> e quindi e poi Babbo Natale porta solo i regali buoni o per i bambini cattivi porta qualcosa di particolare? Eh, la, diciamo l'avvertimento si riceve da San Nicola il 6 mm. dicembre perché i bambini che non, hanno, non sono stati bravi ricevono o il carbone o... Sì, in generale il carbone è qualcosa che, che comunque non è né dolce né frutta. Ecco. Eh, così hanno tempo, due o tre settimane, per prepararsi, per diventare bravi e ricevere anche loro il regalo di, dal ah, babbo. Va bene, quindi hanno un momento di riflessione, diciamo il tempo per eh. migliorare. Esatto, sì. E, e quindi il babbo natale no, porta sia agli adulti che ai bambini dei, um, dei regali. Mm. Cioè, che siano tutti bravi e come si dice Buon Natale in rumeno? Crecciun Felicit bello Crecciun Felicit e, Felicit è molto ha la radice latina sì, sì, infatti suona familiare, è vero allora Buon Natale Crecciun Felicit e Ti ringrazio tantissimo per questo racconto che, insomma, ha contribuito per rendere il nostro Natale ancora più caloroso. Grazie, un buon Natale a tutti, Creciun felicità a tutti. E eh, spero che il Babbo Natale ti porti tanti regali. È vero, in realtà il più bel regalo sarebbe poter vedere le persone che mi sono care. Quindi, anche in via telematica va bene. Dai, dai. Un bacio grande e, e spero ci vediamo presto. <ride> buon Natale. Ciao, grazie, buon Ciao. Natale. Do do do do do